Ciao a tutti carissimi amici, scusate se la luce non è, non è alta ma c'è soltanto una candela che illumina vorrei trasmettervi alcuni insegnamenti e alcune pratiche e rituali eh, sugli antenati e come è possibile iniziare un vostro culto agli antenati dunque eh, facciamo due punti teorici prima di tutto e poi vi faccio vedere in pratica eh, come si fa il primo punto è eh, chi sono i nostri antenati. Tecnicamente noi, essendo espressione vivente, eh, diciamo, poiché niente si crea e niente si distrugge, non siamo nati 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, eh, 20 anni fa, ma Ok, la, la possibilità si è manifestata lì, nella data di nascita, ma questo è possibile solo perché abbiamo cavalcato un potere che c'era già, ed è un potere che adesso vive nel nostro sangue, il potere di tutti quelli che, per linea sanguigna, sono vissuti prima di noi. Questo è un po' Il discorso, cioè la forza che ti tiene in vita è quella dei tuoi antenati, Gra perché tu sei la, la loro espressione finale, diciamo, no? Oppure, insomma, sei l'espressione manifesta di qualcosa che non è manifesto, ok? Quindi è come se tu fossi catalizzatore, ok, della forza. O così come ogni potere, ogni potere, anche se fosse il più grande che esiste se tu non lo reclami, non lo potrai usare. Questo perché l'uomo, appunto, se ne parla spesso, no? del libero arbitrio. Cioè, eh, anche i poteri più che ti farebbero, per esempio, migliorare completamente la vita, puoi averli a un passo di distanza, ma se tu non lo reclami, non potrai mai usarlo. Questo è un concetto abbastanza importante che ci fa capire come, soprattutto in Italia, grazie proprio alla cultura che si è formata italiana, alla Chiesa e alla cultura cattolica, che non prevede il culto proprio vero degli antenati, diciamo che proprio volontariamente, spesso, sono stati messi dei blocchi a questo potere, cioè volontariamente noi abbiamo detto guarda, io questo potere non lo voglio. Oppure non l'abbiamo mai reclamato, ed ecco che quindi nella nostra vita, ok, c'è giusto giusto potere che ti tiene in vita, nel sangue, ma questo potere non ti aiuterà, perché dall'altro lato, se tu arrivi a reclamare il potere degli antenati, si apre un fiume, tutto tuo, perché sangue chiama sangue, e quindi tu hai il diritto completo di reclamare il potere dei tuoi antenati diciamo una volta fatto questo e fatto nel modo giusto che tra poco vi dirò perché comunque non potete immaginare come a volte alcuni alcuni magari possono dire che tu fai il rituale una volta e sei a posto no in realtà quello che uno deve iniziare se se la sente è una sorta di culto agli antenati, cioè delle piccoli, dei piccolissimi rituali fatti ehm, ripetutamente, per esempio ogni settimana si fa 10-15 minuti, 15 minuti il culto ai propri antenati, capito? Così ha un senso e così questo fiume di cui vi parlavo, appena voi lo reclamate, lo aprite, sarà un piccolissimo, una piccola linea di acqua, diciamo, no? Un piccolo, quasi... Uh, conoscenza di un estraneo, ma piano piano, andando avanti co con la pratica, voi aumenterete sempre di più questo fiume. E quello che dovete capire è che il potere degli antenati risvegliato è fortissimo, perché è come se fosse il potere uh, che, che il divino vi dà per vostro diritto di sangue. Quindi neanche che, diciamo, dovrò fare qualcosa in più per averlo, per non averlo, no, cioè il fatto stesso che tu esisti vuol dire che in altri piani dell'esistenza hai fatto accordo affinché ok accetto questa linea di sangue e vado lì anche perché infatti generalmente quando poi ci si reincarna e reincarna e reincarna si segue proprio quello, si segue la linea di sangue Ovviamente questo può, vol può voler dire tante cose, immaginate le ere diverse e anche quindi luoghi diversi, cioè uno magari può anche avere un'altra vita in India, chissà, però comunque la linea di sangue con quelle precedenti c'è sempre. Quindi immaginate solo quanto è importante questo discorso. E um, un altro, il, il secondo punto, volevo essere breve in questa, in questa parte teorica, eh, ah, considerate riguardo alla potenza di questo discorso, cioè alla potenza di chi ha accesso al potere degli antenati Esistono moltissimi, moltissime, moltissimi stregoni, streghe, ma diciamo praticanti anche della magia proprio Che fanno tutto, quasi tutto, proprio o anche tutto con il potere degli antenati Cioè prima di fare ad esempio una divinazione tu chiami il potere degli antenati che ti guidino Prima di fare un lavoro magico per una persona, tu chiedi agli antenati che ti guidino. Prima di fare qualsiasi cosa, tu lavori solo con questa grande uh, pool, con questa grandissima uh, riserva che hai a disposizione, ma che se non reclami mai, non potrai accedere. Ehm, quindi, se uno è protetto dal potere degli antenati, niente e nessuno può attaccarlo perché come vi ho già spiegato poco fa è, è proprio diritto divino quindi ehm, se uno per esempio inconsciamente o consciamente ha in qualche modo rifiutato i propri antenati ha bloccato questa cosa oppure fin da piccolo anche con rituali specifici e, e anche forse religiosi in cui per l'appunto ti mettono eh, una un blocco agli antenati hm? ti, ti, ti metti immergono in un altro in un altro flusso e ti mettono il blocco quindi al tuo flusso personale degli antenati che te non, non andrai a coltivare mai perché non te lo insegnano e anche perché comunque in un qualche modo ti hanno tolto da lì non c'è problemi perché gli antenati sono sempre a un passo da noi e sono sempre disponibili a ehm, a ristabilire i contatti, quindi non vi preoccupate di tutto quello che è successo in passato, battesimi, non battesimi, non vi preoccupate. Quello che conta è che prima o poi nella vostra vita ve ne accorgiate e se vi sentite pronti reclamate questo potere che è vostro per diritto di sangue. Cosa vuol dire se vi sentite pronti? Vuol dire che come vi ho già detto è un culto poi che andate a fare per coltivare questo potere. Non potete iniziare poi dissacrare quello che avete fatto in qualche modo o poi portare disonore a quello che avete fatto perché siete troppo inesperti o perché non avete più voglia o perché tanto eh, è uguale cioè dovete portare il massimo rispetto a questa cosa che andrete a iniziare se la volete fare se vi sentite che non riuscite a portare avanti una cosa che non riuscite ancora a avere eh, la maturità necessaria non lo fate, va bene? Non c'è problemi. Però sappiate che chi è retto dal potere dei propri antenati è protetto e nulla lo può toccare se lui fa appello. Perché voi, non so, e qui andiamo al secondo punto, no? Um, Com'è possibile che gli antenati, anche per esempio di 4 generazioni fa, 5 generazioni fa, 10 generazioni fa, Uh, magari con le rincarnazioni e tutto, adesso siano qui con noi e come è, com è possibile che vengano davvero loro? <coughs> per capire questo è un gocciolino più difficile, però si deve capire il concetto dei solchi del tempo: cioè, il tempo non è lineare, eh, non è solo lineare come noi lo immaginiamo. Uh, in realtà, ci sono diverse cose che possono essere vere contemporaneamente. Quindi, da un lato il tempo è lineare, va bene. Dall'altro il tempo è circolare. E <coughs> quindi vi ho detto, no? Un po' il concetto di tempo circolare, del ciclo, eccetera. Dall'altro lato c'è ancora un altro discorso, che il tempo è fatto di solchi eterni. Cioè, come se, ok, nel ciclo, del, nel, nel flusso del tempo ci siano proprio i solchi dell'eternità, l'eternità non può non far parte del tempo, in qualche modo, no? Cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, se un vostro antenato è vissuto in quell'epoca lì, eccetera, eccetera, questo fatto che è avvenuto, cioè la sua vita, non la potrà mai cancellare nessuno. Non sarà mai possibile ormai dire questo non è avvenuto, perché la persona ha vissuto, ha fatto tutte le sue esperienze, è nata, è morta, è, è successo. Capite anche la sacralità di tutto quel che succede? Ecco perché a volte si dice Attenta a tutte le parole che tu pronunci, perché una volta che l'hai pronunciata poi non puoi dire io non l'ho detto, non puoi dire non è successo, capito? Eh, vabbè, comunque non divaghiamo troppo. Quindi il concetto qui, proprio per riassumerlo brevemente, spero che si capisca, è che anche se io, appunto, eh, co, co, con il flusso, se io apro il flusso ai miei antenati, posso davvero avere a che fare con gli antenati anche molto più in là, nel tempo, eh, che, ehm, diciamo così, mm, non conosco, che non ho mai conosciuto, però ci posso comunque avere a che fare proprio perché non importa se poi si sono anche reincarnati, se loro... c'è questa dimensione, diciamo, degli antenati che ehm, è anch'essa reale, è strano, lo so, però vi ho detto, il tempo non è solo lineare, cioè, eh, per esempio, un nonno che ora è defunto, no, e poi magari eh, ha altre esperienze, eccetera, quando voi contattate, e questo anche è anche importante da capire, quando voi contattate un antenato, un defunto Ricordatevi che il suo carattere, la sua personalità, il suo modo di fare saranno come quelli che erano in vita Quindi già da qui dovete assolutamente capire che nel vostro nella vostra piccola zona, nel vostro piccolo posto, nel vostro altare che, che, che farete per onorare, mai venerare o pregare, onorare, è un modo di onorare le proprie radici. Bene, nell'altare che voi farete per onorare i vostri antenati, mi raccomando, siccome metterete delle foto, mettete le foto di chi conoscevate e di chi vi può comunque aiutare. Quindi se voi per esempio, cosa voglio dire, che se conoscevate per esempio una zia, una nonna che però ce l'aveva proprio a morte con voi, non metterete questa foto sopra all'altare eh, degli antenati, ok? Questo è un altro concetto importante da capire perché a volte si pensa che quando uno muore diventa santo automaticamente, no? Oh, è morto, ora sì, è, allora è bravissimo. No, ha lo stesso comportamento, lo stesso atteggiamento, quindi... Eh, state un pochino attenti se conoscevate per esempio qualcuno che ce l'aveva con voi qualcuno anche che era completamente alcolizzato tutta la vita che non ha mai realizzato niente eccetera eccetera Queste non sono le foto che vanno messe sull'altare degli antenati ok? ve ne parlerò meglio tra poco perché adesso vorrei girare eh, la telecamera e farvi vedere come si fa in pratica eh, non preoccupatevi ora se non avete capito bene questo discorso dei solchi del tempo ma è chiaro che immaginate il vostro passato come una sorta di serpente, no? Che va da mamma a padre, poi si incrocia, no? E, ecco, che va indietro nel tempo, in realtà va indietro fino a quando? eh, Non c'è un, un inizio, no? Quindi va indietro proprio in eterno in pratica cioè può essere questo pianeta può essere un altro può essere un animale può essere una scheggia di vita può essere... Un... non lo so nemmeno io poi ma non c'è un inizio preciso in cui tu... quindi sei... se tu entri in contatto con il potere dei tuoi antenati Auto ecco perché è così forte, perché automatica, a parte tutte le esperienze che loro hanno vissuto e che ti possono insegnare, c'è cioè quello che ha vissuto la guerra, ad esempio, saprà insegnarti le battaglie della vita, c'è cioè quello che è diventata una persona famosa, eccetera, saprà insegnarti come avere successo con le persone, capite? Quella che era un'ottima donna di famiglia saprà insegnarti a a alla famiglia, quella che era una praticante di stregoneria, una praticante di magia e veramente... Ehm, praticava queste cose Sono esattamente quelli che si vanno a cercare Di solito quando anche tu eh, Stai praticando Proprio concretamente eh, La magia Quindi eh, perché ti aiutano Va bene? Mm, penso di avervi detto Tutto come inizio Appunto, Dicevo che se voi entrate in contatto Col potere degli antenati Automaticamente entrate in contatto Col potere dell'eternità Ok? Ehm mm, Basta! Giro la telecamera e vi faccio vedere un po' il lato pratico di come si fa. Eccoci qua. Allora, questo è un, un esempio, ok, di altare eh, a, da fare agli antenati. Allora, come si può iniziare una pratica del genere affinché abbia successo? <ride> Semplicemente dovrete iniziare a cercare delle foto uh, di chi appunto volete mettere sull'altare sono foto uh, di persone che come vi ho già detto devono aver comunque avuto una positiva esistenza un'esistenza positiva ave, a, a, magari si hanno avuto un po di successo in qualcosa nella loro vita no anche solo nella famiglia più che sufficiente insomma e anche che avevano un buon rapporto con voi eh, se appunto vi ho già detto la persona aveva dipendenze con la droga continuamente, era un, un fallimento continuo eccetera eccetera Non c'è problemi però non mettete la fotografia nel vostro uh, piccolo altare Altare cosa significa? Significa un luogo della vostra casa um, dedicato esclusivamente a questo Uh, perché il, il, il concetto qui è far entrare le, gli spiriti degli antenati, le forze ancestrali che già vivono nel vostro sangue, farle entrare uh, nella vostra vita attivamente in vostro aiuto, ok? <coughs> Ricordatevi che uh, appunto il potere degli antenati vi renderà anche forti e vi renderà anche in un certo modo indipendenti perché... Nessuno potrà più venire a comandarvi perché voi avete, diciamo così, accesso al vostro potere. Non siete dipendenti no? da altre persone, da altri dogmi, eccetera, eccetera. Insomma, scoprirete che se fate bene questo lavoro, il vostro livello di energia, di forza, aumenterà veramente tanto. Ma non solo, anche di saggezza, anche di conoscenza. Quindi mettete le foto di chi conoscevate, eh, sia dal livello, come si dice, dall'ignado della madre, sia dal dall'ignado del padre, va bene. Tutte e due le potete mettere tranquillamente. E di sangue, quindi se avete dei de degli amici defunti, eccetera, eccetera, va bene, ma non li mettete nell'altare, non, non li dovrete usare, ok? Cioè, va bene nel senso, <ride> rispetto questo, ma non si usa nel lavoro con gli antenati, va bene? Solo... Uh, parenti di sangue, questo è molto importante. Una piccola cosa che mi sono dimenticato, ve la aggiungo qua tra parentesi, insieme alle foto dovrete mettere anche due cartellini in, col, col, col foglio no? di carta e lì scrivere il cognome di vostro padre in uno e di vostra madre nell'altro. Quindi in questo modo voi, per esempio, mettete il cognome di vostra madre e poi sotto scrivete tutti gli antenati che mi vogliono bene nell'altro cartellino metterete il cognome di vostro padre e sempre sotto tutti gli antenati che mi vogliono bene quindi in questo modo ok avete le foto ma avete anche appunto un onore a tutti gli antenati che vi vogliono bene questo anche è importante mi ero dimenticato di dirvelo seconda cosa importantissima, non mettete mai foto dei vivi nel vostro altare. Questa è una zona dedicata ai morti, quindi nessuna foto dei vivi. Ma anche in casa vostra non dovrete mai avere esposta, poi se l'avete in un cassetto va bene, ma esposta, sai, nelle cornici, così, foto di morti e vivi assieme. Questo è assolutamente eh, non raccomandabile, così come avere le foto dei morti nel portafoglio, zero, proprio assolutamente una cosa da non fare. E detto questo, quindi vi dicevo, l'altare eh, consiglio un, un piccolo piano, una piccola mensola può essere, eh, addirittura se voi avete un muro ce la, ce la potete inchiodare una mensola piccola, ed è fatta, cioè la comprate all'Ikea ed è fatta, capito? Ok, se avete una un cosa in pietra, in marmo, forse anche meglio Però sappiate che qualsiasi superficie può andare bene Purché sia dedicata a questo Questo è importante D'ora in poi, quindi voi fate accettate nella vostra vita Perché la, state accettando nella vostra casa eh, Questa forza della, dei vostri antenati Ecco appunto avvicinarsi a reclamare il potere degli antenati Si parte proprio da qui quindi pulirete la superficie in un modo perfetto, la pulite per bene, ci metterete una tovaglina bianca, in onore, eh, e cosa ci metterete? Prima di tutto ci metterete le foto, vedete? Dopodiché, allora, la cosa che non deve mai mancare è questa, cioè un bicchiere con acqua pura eh, nel vostro altare. Volendo ci potrebbe essere anche solo questo. Io qua, non so se si vede, l'ho anche segnato con la croce e i quattro pallini che vi avevo detto nell'altro video uh, Perché questo è dedicato ai morti Dunque, questa è la cosa imprescindibile perché questa è acqua pura Allora, in questo caso, negli antenati, a me mi è stato insegnato di prendere acqua di pioggia Quando gli chiedi al mio maestro il motivo... Lui mi rispose chiaramente che l'acqua, la pioggia che adesso ci bagna me, cioè la, la pioggia che adesso ci sta bagnando noi eh, con le piogge, no? Eh, anche invernali, insomma, mentre piove la stessa acqua che ci sta bagnando era la stessa acqua che bagnava anche i nostri antenati. Nei tempi dei tempi. Quindi io uso acqua di pioggia sempre per questo lavoro. Dopodiché una cosa carina sarebbe una candela. Uh, candela da usare anche proprio come attivatore del contatto dopo vi spiego tutto poi potete mettere a vostro piacimento le vostre offerte dunque l'unica cosa è che ai morti non si offre mai il sale ad esempio quindi quando fate potete cucinare delle cose se sapete che a quella persona gli piaceva particolarmente potete cucinare qualcosa non è molto importante sinceramente però è un lavoro da fare, quello sì, eh, qua ci sono dei de biscotti, per esempio, eh, qua c'è della grappa, vedete, eh, questa qua, mettete sempre un po' di alcol, un po' di anche, o oh, va bene anche mm, whisky, per esempio, oppure vodka, oppure uh, rum, insomma, un po' di alcol va, va sempre messo, anche quello, io sto parlando delle offerte adesso, eh. dolci, Uva secca, frutta secca, uva anche... Eh, scusate, eh, frutta anche fresca. Cioè, la frutta fresca tutta qua sarebbe perfetta, perché eh, è molto gradita, Pien è vitalità, no? È piena di vita. Ehm, e poi anche vi consiglio, se posso, il tabacco. Vedete? Qua c'è un sigaro, per esempio. E questo è un consiglio, perché è molto molto gradito. Va bene? Allora nonostante voi io vi ho detto come si fa l'altare ok quindi voi anche per la prima volta quindi mettiamo che è la prima volta che lo dovete fare lo allestite lo allestite così come vedete qua ovviamente come offerta mettete quello che volete mettete le noci le mandorle eh, la frutta fresca appunto mettete quello che sentite va bene il caffè potete mettere una tazzina di caffè potete mettere tutto quello che sentite voi detto questo voi mettiamo che siete pronti adesso, quindi avete il vostro altare preparato. La candela è ancora spenta, perché voi, sarebbe la prima volta che voi consacrate l'altare, in pratica, no? Quindi, come prima volta, voi dovrete fare un piccolo rituale che adesso vi dico. Non lo dovete fare ogni volta, ma solo per consacrare il vostro altare. Non è solo consacrare l'altare, ma è proprio accedere al potere degli antenati. Però ricordatevi che poi, vi spiego come, voi dovete continuare il culto, dovete continuare. Non è che voi fate il rito una volta e dite bene, ora sono a posto e finita, capito? Ok, allora, mettiamo che avete tutto pronto. Funziona così. Vi mettete di notte possibilmente a mezzanotte poi se a mezzanotte 5 non cambia nulla però in quell'ora lì dovete, dovete, dovete fare questo rituale quando ve la sentite, quando vi sentite pronti eh, sarebbe buono anche prima chiedere agli antenati qual è il giorno più indicato secondo, no? anche subito, sapete, anche se ancora così magari vi verrà un'intuizione venerdì notte, sabato notte, domenica notte magari vi verrà un'intuizione ok? dovete essere soli, tranquilli senza nessuno che vi disturba e praticamente sarebbe tutto spento, no? Spengete ogni luce, ogni luce elettrica, eh, piccolo modem, piccolo... la tv, quella lucina della tv, spengete tutto. La stanza deve essere calma e senza luci di alcun tipo. Vi ponete davanti, bussate tre volte. Dopodiché prendete un fiammifero... Accendete la candela. Dopodiché mettete le mani così, praticamente, verso l'alto e fate l'invocazione al principio divino. Quindi, eh, questa deve essere spontanea, no? tipo oh, oh, Dio assolutamente santo, tu che sei il re degli universi, del mondo. Regina dei Cieli, Regina della Terra, donami la facoltà e l'onore di entrare in contatto con i miei antenati. Fa che questo mio rituale abbia successo. Apri per me la strada alle mie origini antiche." Questo è sufficiente. Dopodiché le mani le metterete quindi avete fatto con le mani così, dopodiché metterete le mani così e mentre ora diteli la formule del rituale dovete fare questo movimento in questa maniera qua, va bene? Vi verrà spontaneo, è un movimento uh, anche lento, no? Diciamo, è un movimento di incanto, si fa spesso questo movimento per dar corpo anche alle parole che si stanno dicendo, va bene? quindi con entrambe le mani voi fate questo movimento pronunciando notte del tempo notte di potenza faccio appello alla mia essenza come l'albero più robusto e forte a radici profonde conficcate nel terreno vicine lontane nascoste fonte di vita fonte di potere così io richiamo le radici del mio albero familiare chiamo la mia gente che mi dette la vita e mi sostiene a ogni passo adesso praticamente metterete la mano sinistra così avete, avete fatto così no? a ogni passo la sinistra quindi la destra la lasciate giù e con la sinistra così verso l'altro eh, scusate verso l'alto iniziate a chiamare quindi, um, qui e ora, dalla parte di madre, invito e chiamo i miei antenati benefici. Importante che dite benefici, va bene? Quindi, qui e ora, dalla parte di madre, chiamo i miei antenati benefici, ok? Importante che dite benefici in modo che voi chiamate solo quelli benefici, diciamo, no? Adesso, per 13 volte, sempre muovendo la mano in questo modo che io vi sto, vi sto mostrando, dite, sangue chiama sangue, reclamo il potere dei miei antenati, per 13 volte. Dopodiché, mettete giù la mano, con la destra, sempre così, verso di voi, no? Qui ed ora, dalla parte di padre, invito e chiamo i miei antenati benefici. E poi continuate... Sangue chiama sangue, reclamo il potere dei miei antenati. Sangue chiama sangue, reclamo il potere dei miei antenati. Sentirete un, una, una cosa che sale, eh? non, non è una cosa da nulla, sentirete proprio un, un... non solo un brivido, ma sentirete proprio una carica che inizia ad arrivare a voi e che inizia a... Uh, non vi spaventate, cioè è, è normale sentire il potere che vi scorre nelle vene, Ok? Quindi 13 volte la formula, è, è, è sufficiente come primo rituale, ok? Siate benedetti e onorati, o oh mia gente, donatemi il potere questa notte di vivere la mia vita in modo felice, protetto, glorioso. Dopodiché ponete le mani sul tavolo, quindi così dovete sentire la durezza del tavolo, che l'antica alleanza sia ristabilita. Amin, amin, tre volte. Amin. Questo è il rituale che vi permetterà di aprire il fiume, il fiume degli antenati. Spesso viene chiamato il fiume degli antenati. Fatelo con molta Attenzione e sacralità, perché questo permetterà di aprire l'altare a, a, a questo. Dopodiché cosa farete? Ascoltate semplicemente, cosa succede? state 10 minuti tranquilli, N non deve succedere niente, però sentirete tipo delle onde, delle onde di potere, delle onde di energia, delle cose così che, che vi passano un po' in tutto il corpo, è normale, deve accadere questo, va bene? È sufficiente. La prima notte per aprire l'altare voi fate semplicemente questo rito. Come funziona poi? Sinceramente potete fare il, il, il culto agli antenati quando volete. Potete farlo tutti i giorni, potete farlo un giorno sì uno no, quando volete. Di solito quello che io consiglio è farlo una volta a settimana. Quindi mi raccomando, nell'altare non deve mai ammuffire nulla, non deve mai... quindi anche la frutta, per esempio, se avete la frutta fresca, voi a un certo punto capirete che gli spiriti hanno mangiato, perché si vede, si trasforma. Le cose che sono state toccate e l'energia, appunto, vitale presa dell'offerta si riconosce. Per esempio, la tazzina del caffè a un certo punto, dopo un po', voi la vedete che è opaco il caffè, è diventato un po' strano, un po' scolorito, basta. Quando sono così le offerte vanno tolte assolutamente, quindi ogni giorno sarete attenti al vostro altare. Per esempio, quello che vi consiglio ogni giorno è di cambiare l'acqua, per esempio, no? Ehm... Allora, per questo rituale avete usato acqua, acqua di pioggia, io vi consiglio sempre acqua di pioggia, però se un giorno... Cioè, potete mettere anche acqua di pioggia una volta a settimana, va bene? Quando fate poi il culto, mettete l'acqua di pioggia. Altrimenti va bene anche l'acqua del rubinetto, va bene? Non vi preoccupate di questo. Ora, per il rituale, sì, acqua di pioggia. Poi, per esempio, decidete che il lunedì fate il vostro culto agli antenati? Allora, il lunedì dopo vi procurerete, intanto avrete una, una grande tanica piena di acqua, di pioggia, ecco, il lunedì dopo userete proprio quella perché lì, Proprio ci deve essere un contatto, insomma ora vi faccio vedere come si fa velocemente, però eh, questo io cioè, ve lo consiglierei di cambiare l'acqua ogni giorno anche così per, per rispetto, per, per, pure, per purezza. Il resto potete lasciarlo così, cambiatelo quando sentite che è il momento, va bene? Non ci vuole niente ogni giorno dedicare 3 minuti a ringraziare i vostri antenati, giusto? Cioè sinceramente non è così, così eh, pesante come cosa. Una volta a settimana, invece, portate avanti il culto agli antenati. Quindi, vi occuperà, io direi, da 15 minuti a mezz'ora, non di più, va bene? Però, vi mettete davanti al vostro altare, in modo che nessuno vi deve disturbare, nessuno, e accendete la luce. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che gli altri giorni, in effetti, la luce può stare anche spenta, senza problemi. Accendete la luce quando? Quando volete aprire volontariamente il contatto con gli antenati perché vi serve un consiglio sulla vostra vita, perché vi serve una conoscenza da parte di loro, oppure perché vi serve un aiuto nel lavoro, un aiuto nel muovere qualcosa, un aiuto in, in una zona che non vi trovate, un aiuto nel trovare l'amore perché non lo trovate, no? Ecco, davvero potete accedere al potere degli antenati? Come si fa? Allora, ogni, per esempio, ogni lunedì accendete la candela, vi assicurate che tutto sia fresco, quindi per esempio l'alcol lo potete cambiare, ogni lunedì potete cambiare la grappa, potete mettere dell'alcol nuovo, mm, i biscotti, la frutta, cioè potete proprio mettere tutto a nuovo il lunedì come se fosse una piccola festa, no? Sono 4 a, al mese, non è che sia chissà quanto. Quindi, cosa fate lunedì? Ecco. Al contrario delle altre volte che fate una specie di manutenzione, il lunedì proprio accendete la candela. Allora, voi dovete scrivervi, questa è una cosa molto personale, dovete scrivervi su un foglio una personale invocazione per contattare gli antenati. Come fate ad avere questa invocazione? Questa invocazione ve la daranno loro e ve la daranno dopo che avete fatto un rituale, come vi ho spiegato poco fa, di accesso al fiume degli antenati, di accesso a questo potere. Quando voi avete reclamato, avete, avete, vi ricordate cosa si dice no? ne, ne, nel rituale? Reclamo il potere degli antenati. Quindi, davanti all'universo, voi avete reclamato questo potere, no, no, non siete, nessuno più vi può negare, perché, perché, perché, ormai voi l'avete fatto di reclamarla, è stato molto chiaro, quindi può succedere subito dopo, proprio in quel tempo del rituale, oppure qualche giorno dopo, non c'è problemi, ma vi verrà l'ispirazione giusta per fare quella che si chiama l'invocazione di apertura del contatto con i vostri antenati, quindi Un'invocazione, non lo so, potrebbe essere o oh, miei antenati, eh, siate benedetti, ehm, è molto personale siccome. E poi quella che vi viene, non dovete dirla a nessuno, è vostra. Quindi, gente del mio sangue, eh, io vi accettate la mia chiamata, vi sto chiamando, e, e che il contatto inizi. Uh, grazie per sostenermi in ogni momento, ringraziate, no, anche. Questa è una invocazione di apertura, cioè accendete la candela, fate questa invocazione di apertura, diciamo così, mh, personale, cioè vi deve essere proprio stata uh, detta questa invocazione, e se avete, per esempio, uh, vabbè, a questo punto l'alcol l'avete già messo lì, se avete questo, che è un sigaro, per esempio, Cosa molto molto utile è prendere un fiammifero, accenderlo e fumare un po' di fumo ovunque, eh, cioè in giro. Vi faccio vedere un attimo. È sufficiente, dopo l'invocazione, fare tre volte questa cosa qua. In questo modo andate proprio a nutrire. Poi il, il sigaro lo, lo lasciate, lo appoggiate, insomma, senza che, senza che bruciate nulla, però lo appoggiate tranquillamente e, e basta. Quindi, cosa avete fatto in questo modo? Avete semplicemente attivato il contatto con gli antenati. Quindi, a questo punto... 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti voi li impiegherete parlando con loro ok? quindi non è che deve essere tutto super ritualistico basta cioè, avete l'invocazione di apertura avete visto abbiamo fatto anche offerta anche col fumo basta a questo punto voi parlate non vi preoccupate se all'inizio vi credete di essere un po' stolti dovreste parlare e ascoltare cioè veramente avendo aperto il canale loro eh, ci sono capite quindi raccontate come cosa state facendo raccontate se avete bisogno di qualcosa cercate anche di ascoltare non solo di parlare ma anche di ascoltare quello che vi arriva vi potranno arrivare delle risposte tipo, tipo delle parole dei pensieri oppure vi potranno arrivare delle risposte tipo delle intuizioni oppure delle risposte tipo sensazioni sono sempre risposte, sono sempre collegamenti, ricordatevi, dopo il primo vero uh, reclamo no? la, del, del potere degli antenati, voi avete un piccolo filino di acqua che scorre verso di voi, questa pratica del culto degli antenati vi serve per trasformarlo in un vero e proprio fiume molto potente per voi e per tutta la vostra famiglia, quindi è chiaro che all'inizio Forse sentirete un po' poco, oppure forse già sentirete di più, non lo so, è variabile veramente come cosa, però sappiate che la risposta c'è sempre, ok? Altre volte, e questo capita spesso, voi potete semplicemente, ehm, cioè non pretendete nulla, va bene? Quindi non è che voi state in ascolto se non avete sentito nulla, dice, ah vabbè, ciao, non è, cioè state sempre nella sacralità, nel rispetto. Se, diciamo così, lì per lì vi sembra di non sentire niente, quella è la risposta. Basta. Alla fine, quando avete parlato con loro, ma parlateci, tranquilli, come se fossero davanti a voi, cioè in un modo sereno, va bene? Senza tante maschere. Quando avete terminato, ringraziate, dite, siete ora liberi, andate, ok? andate e poi spengerete la candela con lo spengi candela va bene vi volevo dire che spesso succede che la risposta degli, degli spiriti la risposta anche degli antenati non è immediata come fosse un wireless no o un telefono lì per lì ma vi arriva come segno nei giorni successivi quindi per esempio Uh, se dite, eh, come vi ho detto, no, fate l'invocazione di apertura, state facendo bene il vostro culto, è tutto bello, sentite dentro di voi il cuore in armonia perché state facendo le cose giuste E gli dite se è giusto oppure no andare a fare quel viaggio uh, che volete fare in un'altra città volete, dovete fare un viaggio di lavoro se andare o non andare perché vi sentite un po' titubanti magari lì per lì la, vi ripeto il contatto c'è sempre non esistono alcune volte in cui funziona alcune volte in cui non funziona però dovete aprire bene bene bene le orecchie del cuore e, e, e, e la, i sensi perché magari lì per lì non è che sentite una voce che vi dice no non c'è andare no lì per lì o sentite, per esempio, una grande repulsione, no? E Allora vuol dire no! Oppure vi sembra, vi sembra, di non sentire niente. Allora, non sentire niente va bene, è una delle cose che può succedere. Il giorno dopo, due giorni dopo, eccetera eccetera, magari fate un piccolo coccetto con la macchina, un piccolo coccio in un muro, piccolo magari, non che morite, però un piccolo ammaccamento della macchina, avete un piccolo incidente con la macchina. Quella è una risposta chiara che no, non dovete andare a fare questo viaggio perché magari rischiate la vita. Ricordatevi che gli antenati hanno grande saggezza, proprio perché stanno nelle, nei solchi dell'eternità, no, del tempo, hanno grande saggezza e, se, e, e, e saranno proprio il uh, numero uno per salvarvi la vita nei momenti in cui eh, la vostra vita è in pericolo. Va bene? Era solo un piccolo esempio, ok? Ehm, ci sono anche tanti altri esempi, ma quello che voglio comunque dirvi è che spesso le risposte ce le avete nel mondo. Non per forza oralmente, come al telefono, ma nel mondo. Vi arrivano proprio le risposte, ne ecco perché se voi avete chiesto, ok, sappiate che siete stati ascoltati. Quindi, nelle ore successive, nei giorni successivi, state tranquilli e in ascolto di ogni segno che vi arriverà. Perché quella è proprio, veramente, la risposta a quello che avete chiesto. Va bene? Questo è molto importante che ve l'ho detto, perché altrimenti, eh, siccome siamo molto ottusi noi, siamo molto mm, o subito o nulla, quindi spesso ci arriva la risposta il giorno dopo anche palese a quello che abbiamo chiesto, ma noi non, abbiamo, non riusciamo a collegarla al giorno prima, cioè già quello che si è fatto il giorno prima già ce lo dimentichiamo di solito. <ride> Quindi non vi dimenticate se fate una richiesta, perché questa richiesta verrà risposta. Va bene? Questo è abbastanza importante. L'ultima cosa che vorrei dirvi, dove mettete poi tutte le cose? No, quando le, quando le togliete dall'altare. Mi raccomando, non buttatele alla spazzatura perché sono comunque cose sacre che voi avete donato e per chiudere vi ho detto tante volte per chiudere il cerchio non si buttano alla spazzatura va bene dovete semplicemente lasciarle come offerta ai piedi di un albero in un bosco un, altra, un ultimissimo suggerimento che, che vorrei darvi sempre quindi ricordate che in questo video stiamo parlando di una cosa meravigliosa nuova ed è entrare in contatto con il potere dei vostri antenati per questo quindi naturalmente ci sono dei aiuti che voi potete darvi per esempio insieme ai vostri figli insieme a vostra madre a vostre nonne chi è rimasto vivo fatevi parlare assolutamente degli anziani fatevi parlare di come erano di, di, di chi erano fatevi il più possibile un albero genealogico il più possibile che riuscite va bene poi se ovviamente eh, finché riuscite però cercate di dedicare energia e attenzione a questo e anche qua allora verrete ricompensati perché state mostrando che il vostro interesse per gli antenati è con il cuore e il vostro amore è proprio vero non è giusto così una moda che fate perché avete visto un video youtube ma è proprio una, un destino della vostra vita entrare in contatto con gli antenati e un'altra cosa che si fa è eh, nutrire gli uccelli soprattutto gli uccelli selvatici eccetera veramente c'è anche chi eh, a volte quando tu fai delle richieste, eccetera, eccetera, il giorno dopo puoi andare in quelle piazze dove ci sono i piccioni e nutrire anche i piccioni con del pane, per esempio. Qui si può mettere anche il pane, eccetera, eccetera. Uno dice perché gli uccelli? Beh, considerate che gli uccelli sono proprio il, la rappresentazione nel nostro sogno, nel nostro mondo, dei, eh, degli antenati e di chi ha passato il confine, no? E considerate solo che nella nostra lingua anche gli antenati sono i nostri avi, e avi vuol dire proprio dal latino, no, avis, avi, uccelli, avicolo, eh, eccetera, sono avi. Quindi già nelle parole è sempre racchiuso anche un grande segreto. E nutrire gli uccelli anche i passerotti anche con del pane a volte ci sono anche quelle casettine no per gli uccelli per nutrirli eccetera eccetera ancora vi aiuterà ad aprire questo fiume che è il potere degli antenati ricordatevi quindi eh, ho, io ho cercato scusatemi se è venuto un pochino lungo il video ho cercato di dirvi la cosa in modo completo senza lasciare qualcosa indietro, oppure qualcosa a metà, eccetera. Se avete delle domande, scrivetemele sotto nei commenti, perché vi ho detto i commenti YouTube riesco a leggerli, C ho un'applicazione che me li fa vedere tutti insieme, quindi riesco tranquillamente a leggerli e vi risponderò. Ehm, iniziate a, a conoscere le vostre radici, veramente, e il mio suggerimento è reclamate il potere che è vostro di diritto perché nessuno vi potrà mai regalare questo potere e nessuno vi potrà mai neanche uh, dare questo potere senza che voi lo chiedete ad alta voce e a chiare lettere e attraverso il potere degli antenati, migliorando la vostra vita veramente, eh, aiutandovi in ogni aspetto alla fin fine della vostra vita, voi riuscirete certamente andando indietro, indietro indietro a raggiungere le origini, a raggiungere le stelle.